Salve a tutti, amici artisti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo una challenge. Esiste un mito secondo cui un foglio non si può piegare più di 7 volte. Noi cercheremo di superare questo record. Oggi userò una rilox per poter registrare in modo che si vede ogni passaggio nel quale io il del foglio. Procediamo con la challenge. vedere siamo arrivati a 7 a questo punto è veramente impossibile piegarlo, anche perché ha perso un po' la forma e si dica malissimo, è diventato durissimo ora cerchiamo di metterci un peso sopra così da poterlo forzare e vedere come possiamo superare il numero di 7 volte ok adesso ci mettiamo sopra questa tira, come ho già detto per poterlo forzare e cercare di piegarlo. Arrivato a questo punto veramente diventa quasi impossibile, quindi dovrò utilizzare queste qua, penso che è l'unica mia. Proviamo. Allora ah, io no, un poco uno. Sembra che usci riesca. ecco, due. Con le pinze, ottava volta. Provo con le mani così, possiamo considerarlo piegato. Eh, penso <ride> proprio di sì, perché sei piegato. Sì, perché a questo punto è veramente impossibile, e diciamo così, otto volte. Sì, questa è l'ottava volta, quindi è una vittoria. <ride> sì, challenge riuscita. La risposta alla challenge al quesito è si può piegare un foglio più di 7 volte? Sì, con un piccolo aiutino, ma si può fare. E nel video l'abbiamo dimostrato. Spero che il video vi sia piaciuto. lasciate like, commentate e condividete. Al prossimo video.